Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio spiegare come ho fatto il 250% con un piccolo investimento in soli 10 giorni. In pratica 10 giorni fa ho acquistato uno store, un negozio già pronto su Shopify. Per chi non lo sapesse, Shopify è una piattaforma che ti permette di creare il tuo e-commerce, è dropshipping friendly, ti dà tutti gli str strumenti per iniziare dropshipping, l'ho acquistato a 300 euro e in 10 giorni ho già fatto 2682 euro di vendite eh, con circa il 30% di margine che sono circa 600, 780 euro totali, meno i 300 euro che ho investito quindi in totale si ha un ritorno sull'investimento al momento del 250% qui c'è il grafico, si riesce a leggere degli ultimi dieci giorni perché ho fatto questo tipo di investimento? ci sono diversi motivi il primo è perché volevo provare se fosse possibile iniziare a fare dropshipping su Shopify io non sono espertissimo di questo settore mi occupo più che altro di eBay e Amazon, volevo provare se era fattibile fare un investimento su Shopify senza andare a spendere il tempo per la ricerca del prodotto e senza andare a spendere il tempo per la costruzione di un sito quindi mi è capitato questo ragazzo italiano che aveva creato questo sito aveva cercato questo prodotto e che poi quello importante è il prodotto ed era già tutto pronto a partire ok l'ho acquistato e ho lanciato le campagne eh, pubblicitarie su facebook e ho cominciato a vendere praticamente due ore dopo l'inizio il prodotto costa più o meno 50 euro ed è un solo prodotto a cui poi io ho aggiunto un secondo prodotto in cross selling cioè, quando si va raggiungere il carrello, si ha un'offerta sul secondo prodotto per aumentare l'ordine medio delle persone. Quindi è ovvio che questo eh, investimento fosse un po' a fondo perduto. Ciò non significa che ho provato a buttare i soldi, no. Ho comunque studiato il prodotto, perché dopo che la persona che ho trovato che vendeva il sito, sono andato, ho fatto una ricerca del prodotto, ho valutato. I pro e i contro, se il prodotto poteva essere in tendenza, come poteva essere il sito, come era strutturato, se era fatto bene o male secondo le mie opinioni, e ho valutato di conseguenza. Ho ritenuto che 300 euro fosse una cifra adeguata per questo tipo di investimento, anche se rischioso, ovviamente. Un'altra motivazione per cui ho optato per acquistare il sito già pronto è perché ho mancanza di tempo ultimamente ed è una cosa che ho sempre voluto fare: provare su, e su Shopify quindi è stata una buona soluzione e inoltre ho anche soddisfatto la mia curiosità e la mia voglia di ricercare opportunità alcune raccomandazioni che ci terei a fare sono se volete acquistare dei siti già pronti comunque dovete sapere cosa state facendo io non sono espertissimo del settore Shopify ma in ogni caso sono abbastanza esperto di dropshipping ne mangio di e-commerce in generale e un po' mi sono e ho fatto delle decisioni comunque commisurate quindi se volete acquistare non acquistare a caso ma studiate un attimo l'argomento studiate approfonditamente di cosa si sta parlando così potete prendere le decisioni diciamo adeguate al vostro tipo di investimento soprattutto se volete acquistare un sito già pronto dovete essere sicuri di chi acquistate e il metodo di pagamento ti possa garantire su Shopify c'è una piattaforma, eh, Exchange, mi sembra che si possa comprare e vendere il, lo store di Tenderla, là quindi potete trovare le offerte, io non l'ho usato, l'ho acquistato in privato eh, ma so che c'è anche questa opportunità ci sono delle cose che ho imparato da questo investimento molto importanti già in soliti giorni e che comunque... Cosa continuerà? Non l'ho stoppato, ancora sta facendo vendita anche in questo momento. La prima cosa che ho imparato è che si può avere un alto ritorno di investimento anche su Shopify senza dover stare a fare la ricerca del prodotto, costruire il sito, insomma tutte le perdite di tempo che inevitabilmente servono, quindi almeno due settimane, perché ho visto che appunto su altri siti come Fiverr, come Apple World, eh, in generale queste piattaforme di freelance, ci sono molti freelancer che ti creano il sito, Shopify, ti cercano i prodotti e te lo danno a chiave in mano. Quindi mi sono sempre chiesto se diciamo qualcosa e tira un'altra persona, sarebbe solo spazzatura o potrebbe funzionare. Ho dalla prova che può funzionare, mi è funzionato ed è una cosa che ho imparato. Tra l'altro ho anche imparato importanti principi di Facebook Ads, di campagne pubblicitarie, che mi sono semi sconosciute perché non, non ho mai avuto l'opportunità di usarle, di testarle o come si deve, perché ovviamente ci vuole uno studio. Chi me l'ha venduto mi ha fatto un piccolo sunto della sua strategia che ho continuato a usare e ora sto sviluppando la mia strategia e che ha funzionato. Quindi sto imparando anche questo e mi servirà. Quindi anche se l'investimento mi sarebbe andato male, sto comunque studiando, sto imparando tante cose che mi potrebbero servire e mi serviranno sicuramente in futuro per i miei obiettivi. Quindi in ogni caso io ho valutato anche questo, se l'investimento sarebbe andato male, avrei comunque ottenuto esperienza che secondo me valeva quella cifra che stavo andando a spendere. Un'altra cosa che ho imparato è che ci sono diversi modi di investire nel dropshipping in questi 10 giorni. Tra l'altro io sto sviluppando anche un sistema di partnership di dropshipping con altre persone interessate all'argomento, non, non divulgo i dati al momento diciamo come sto strutturando la cosa perché tutti in base di operazione ma voglio anche staccarmi un attimo da solo creare store e aumentare i miei negozi perché poi ci sono anche dei limiti quando fai dropshipping di tempo di management e diventa anche difficoltoso seguire diversi negozi al momento ne ho tre e mi occupano molto tempo Seppur anche le persone mi aiutano parlo in questo caso di ebay e quindi sto strutturando un'altra un struttura e sto imparando che ci sono altri modi per investire nel dropshipping che aprire il proprio store investire nella ricerca del prodotto iniziale anche se è un ottimo metodo che uso, ho usato e uso tuttora e che ti può dare tantissimi risultati anche se in Italia è poco comune il dropshipping su eBay, su Amazon ma si è più orientati su Shopify che è anche una grossa scelta ma secondo me c'è molto più lavoro e molto più dispendio di energie e di soldi perché si possono davvero spendere tanti soldi in campagne pubblicitarie e poi non potrebbero non rientrare in ogni caso voglio essere chiaro non andare a caso, non ti sto dicendo vai a caso, compri un sito, trovo online compri un sito, spendi 100, 500, 200 euro e compri un sito perché probabilmente butteresti i soldi Fai le cose come ogni investimento ogni investimento deve essere studiato ci deve essere un business plan un rapporto di rischio e vantaggi quanto ti costa questo investimento, che vantaggi ti può, ti può dare, sia se va bene, se va male, lo puoi sopportare, puoi sopportare un'eventuale perdita, solo in questi casi, studia cosa stai comprando, studia il prodotto, se è tutto con bacia, puoi fare questo tipo di investimento. Un'altra cosa, ovviamente mi sono, di cui sono felice che ho, dopo, ho recuperato i soldi, ho fatto il profitto perché ho recuperato 300 euro, ho fatto circa 480 euro di profitto in 10 giorni, eh, ma soprattutto mi sono creato un nuovo asset, se non sai anzi cos'è un asset ti consiglio di andare a vedere perché ti è indispensabile la tua crescita finanziaria, mi sono creato un asset che mi produrrà soldi a tempo indeterminato o perlomeno fino a quando funzionerà il prodotto, poi posso andare a integrare i prodotti, posso cambiare o da un asset che ogni giorno mi sta creando dei soldi e che non mi sta costando assolutamente più nulla perché si auto finanzia e soprattutto questo negozio Shopify mi tiene impegnato circa 10 minuti al giorno da manutenzione Ora rispondo alle mail 10, massimo 15 minuti la sera ed è, ed è completamente autogestito spero che questo video vi sia piaciuto ho voluto condividere con voi questa mia esperienza di investimento con Shopify perché ho visto che in giro molti si chiedono se è possibile acquistare siti pronti con Shopify e farli girare confermo, è possibile se sai cosa stai facendo può essere numerativo e può essere un buon investimento ovviamente non andare a buttare i soldi studia Informati e fai le cose con le giuste previsioni. Se ti è piaciuto il video e la mia esperienza metti like, iscriviti al canale, aiutami a crescere e ti aspetto per altri interessanti video sulla crescita finanziaria e sugli investimenti. Ciao!